Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti da in zuppe integrali. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina integrale, uova, olio di semi di girasole, latte parzialmente scremato, zucchero di canna, lievito per dolci, vanillina, essenza di mandorle e amaretto di seronno. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero,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 Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il latte. l'aroma di mandorla, il lievito, la vanillina e l'amaretto di saronno. Le facciamo amalgamare per un minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto, andiamo a formare i biscotti. Adesso prendiamo una parte dell'impasto, formiamo un bastoncino, passiamolo nello zucchero di canna. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno, rigando la superficie con una forchetta. Una volta formati tutti i biscotti, li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti da inzuppo integrali. Grazie e alla prossima ricetta!